C'è un reparto speciale, sembra un coro di voci, e ognuna parla per sé. C'è un gran fermento, e competizione, continuo scontro, fra personalità di personalità. nella nell'accelerazione fra opposti poli, fra muti C'è un intervento sotto sedazione e psycho.